Finché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie del tuo gesta, cancella il peccato dal labbro loro impuro, o San Giovanni. No, non sono impazzito ragazzi. Due settimane fa facendo appunto il video su cosa è cambiato no? nel fare musica nel 2021 sottolineavo il fatto che è cambiato molto l'approccio pedagogico c'è stata una specie di rivoluzione eh, per quanto riguarda l'apprendimento della musica grazie appunto YouTube, Internet e altre piattaforme è possibile imparare in modo abbastanza semplice e veloce uno strumento, la musica, la teoria, tutto quello che noi interessa sapere riguardo la musica. Mi sono chiesto ma nella storia quali altre enormi rivoluzioni ci sono state come questa dell'era digitale e ovviamente mi è venuto in mente subito il grande Guido d'Arezzo oppure Guido Monaco che fu appunto un, un monaco appunto non si sa esattamente dove nacque eh, alcune fonti parlano del 991 eh, però appunto sia Pomposa, sia Ferrara, sia eh, Arezzo, sia un altro paese in provincia di Arezzo si contendono i Natali di, del famoso Guido. Eh, Guido d'Arezzo appunto scrisse questo libro, si chiama Micrologus, che eh, fu il libro più letto in assoluto dopo eh, l'istituzione musica di Boezio in tutto il Medioevo. Eh, quindi ecco, è indicativo il peso culturale che ebbe questo personaggio. Ma perché ebbe questo peso culturale? Cosa fece di così straordinario? Fece l'enorme rivoluzione di introdurre una notazione musicale che finalmente permetteva di ricordare i canti e di memorizzarli quindi formare un, un cantore in un periodo che passava da dieci anni a due. Quindi Guido eh, a Pomposa si trova davanti a un problema pratico, deve insegnare i canti gregoriani ai monaci e trova un'enorme difficoltà, uno perché i canti gregoriani che erano sempre stati tramandati oralmente cominciano a diventare tanti, quindi il corpus dei canti è sempre più, più ampio e ovviamente anche il gusto aveva complicato i canti stessi, quindi non era più così facile eh, ricordare decine o forse centinaia di melodie e quindi Guido si trovò uh, a pensare come fare per risolvere questo, questo problema. Le cose geniali, le grandi innovazioni derivano sempre da un problema preesistente. Non è che uno il genio si sveglia, non è che Guido si è svegliato un giorno e ha detto ah, adesso voglio fare il genio, voglio passare alla storia perché sono il figo di tutti e invento una roba nuova. No, chiaramente nasce appunto dalla, dalla pratica. Cosa fa allora Guido? Innanzitutto pensa, devo dare un parametro eh, più preciso per le note. Eh, fino ad allora appunto non si parlava di altezza delle note e quindi solo ricordando e imparando, ascoltando da un'altra persona per imitazione si poteva riprodurre e quindi memorizzare quella determinata melodia e lui dice sì ma è ovvio che la memoria può fare brutti scherzi e soprattutto un'altra persona può interpretare diversamente, bisogna trovare un modo che sia più universale più preciso. Prende un canto che è eh, un inno a San Giovanni Battista di Paolo Diacono e con le prime sillabe di ogni strofa diremo, lo chiamavano i Misticchi, ma è lo stesso, e da lì insomma prende eh, l'idea della note. Per fare questo, però, amplia un sistema che già c'era precedentemente, ovvero nella notazione pneumatica c'era una linea che veniva tracciata sopra il testo, il cantore quando arrivava alla sillaba che doveva intonare vedeva appunto un segno sopra o sotto questa linea e aveva l'idea se il moto era discendente o era ascendente. Chiaramente doveva ricordarsi lui l'intonazione, quindi l'altezza della nota, aveva però almeno un'indicazione mnemonica, sostanzialmente questo. Lui dice una riga, ma ne mettiamo due, ma che due mettiamo tre, ma che tre ne mettiamo quattro, e crea il tetragramma. quindi praticamente insomma il nostro pentagramma senza un, meno, meno una riga. Questa fu un'enorme rivoluzione. Come noi ben sappiamo, qualsiasi tipo di eh, cosa che sconvolge un ordine costituito crea anche molta resistenza. Andò a stare ad Arezzo, eh, ospitato e eh, molto rispettato dal vescovo se non sbaglio, Teodaldo, Teodaldo, Teodaldo. Teodaldo o Teodaldo, non lo so e praticamente lo protesse e gli permise di eh, lavorare innanzitutto alla scuola Cantorum del, di Arezzo e quindi appunto fare un lavoro pratico con i cantori eh, ma anche di scrivere l'opera più importante che infatti a lui venne dedicata, quindi il Micrologus il Micrologus appunto spiegava molto meglio di come ho fatto io questo nuovo metodo eh, che era veramente straordinario al punto che Benedetto se non sbaglio il diciannovesimo, lo chiamò a Roma per insegnare anche nella, nella sua scuola questa metodologia veramente incredibile. Nell'ambito della rinascita culturale politica eh, dell'Italia del, dopo l'anno 1000, diede un enorme spunto alla nascita appunto della musica profana che troveremo nella prossima puntata, e con i trovatori e i trovieri perché immagino anche dall'altra parte non so un cantore nell'anno 1000, probabilmente che aveva già una certa età ha passato non so 20 30 40 anni a insegnare a tramandare questi canti in modo orale eh, arriva a un certo punto Guido d'Arezzo si inventa questa metodologia fin troppo semplice e niente basta tutti i venti sono sostanzialmente inutili no? e, eh, ok allora vengo per le lezioni No, no, guarda, stai pure a casa, tranquillo, abbiamo comprato una copia del libro di Guido. Che Cazzo è questo qui, fa, fa, fa culo, 30 anni che... Certa roba arriva Guido, eh, come vedete dicevo anche l'altra volta, le cose della musica ritornano sempre. No? Abbiamo parlato appunto l'altra volta di de... noi, dei nostri tempi. Abbiamo visto anche nell'ultimo video Platone, i suoi tempi. Abbiamo sempre queste, c'è cioè, le dinamiche poi a livello sociologico, psicologico e filosofico della musica funzionano in tutte le epoche, per questo secondo me può essere interessante questa serie di video. Ti invito a, a scrivermi nei commenti se ne sai qualcosa, se non ne sai niente, se ti è interessato, se l'ho spiegato bene, se ho detto cose che non sono vere, se ho detto cose imprecise, e a partecipare e cercare di far crescere questo piccolo canale che parla di cose un po' fuori dagli schemi secondo me riguardo alla musica. Ti ringrazio e ci vediamo prossimo mercoledì su rivoluzione di parole. Ciao!